Si vous nous voyez de prendre un risque comme ça, oui, c'est parce que nous, nous, nous ne sommes pas des bêtes, tu vois. Oui. Euh, tout, tout simplement, on voulait étudier. On espère qu'en France, ça, ça sera mieux. Ce non ne là dove sono ci dorme, c'è così che si è in treno di traversa con Sassino se per essere ici. No c'è la chi agente nella nella strada. non c'è la chi agente stanca e nella, nella montagna anche. E così e non è eh, che, che facciamo una, un muro che facciamo che possiamo gente con, con Kalashnikov non va a cambiare niente perché la gente eh, muove.